Con il quarto e quinto episodio di Shrinking, Stiamo iniziando a entrare ormai dentro una trama sempre un po' più complessa e fitta di rapporti, di relazioni effettivamente tra eh, questo gruppo di terapeuti cognitivo-comportamentali e eh, pazienti, familiari, colleghi. Eh, la situazione è vicina di casa, sta diventando quindi sempre un po' più complessa e sto apprezzando quindi tanto questo telefilm visto che offre tanti dettagli, tanti contenuti che però poi non spiega e secondo me può essere interessante fermarci su almeno alcune delle cose successe nel quarto e nel quinto episodio che sono state appena trasmesse. Adesso Siamo il 22 febbraio, siamo un po' a questo punto della trama e per esempio una cosa che ho notato è che eh, eh, non so quanti eh, effettivamente avranno capito bene cosa è successo eh, quando Jimmy eh, è andato a casa di una paziente che soffre di eh, problemi e di difficoltà ossessivo-compulsive e ha provato quindi a fare un intervento legato all'esposizione a eh, alcuni aspetti del possibile contatto con i germi del fatto che lui quindi si sedeva sul divano e probabilmente questo quindi provocava tutta una serie di frustrazioni e fatiche nella persona che eh, ha un, probabilmente una modalità ossessiva di controllare l'ingresso dei germi in casa si deve sempre cambiare deve sempre pulire tutto quindi una situazione un po di questo tipo che in realtà eh, io apprezzo il fatto che non vengano spiegate cioè vengono soltanto mostrate senza avergli la pretesa di fare uno spiegone di stare lì a a riempire di contenuti didattici che non è quello forse il, il focus e l'interesse del telefilm però credo che sia interessante perché poi succede una cosa cioè mentre sono sul divano eh, la persona eh, la donna in questo caso eh, ha un moto di, nei confronti del terapeuta nel volerlo baciare questa cosa che tra l'altro ha pure un suo nome volendo, cioè eh, spesso si chiama basoressia, questo impulso a voler baciare una persona, è un qualcosa che eh, apprezzo molto il fatto che sia stato inserito dentro la descrizione di un personaggio ossessivo perché ha molto senso e questa cosa non viene spiegata, ma ha molto senso per il fatto che le ossessioni funzionano così, cioè è una modalità con cui. Il rapporto che la persona ha con i propri pensieri, con gli automatismi del proprio pensiero, eh, è un rapporto conflittuale in cui non riesce bene a filtrare quali sono i ragionamenti più efficaci e quali meno, eh, avendo un'idea un del fatto che la, la propria mente i propri pensieri abbiano tutto un suo valore un suo significato che è sopravvalutato da parte dell'ossessivo, che quindi non riesce a rispondere a quello che la sua mente gli suggerisce, perché non riesce a discriminare tra quelle che sono le proprie opinioni e quelle che sono dei semplici pensieri che gli vengono in mente. E qui cosa succede? Succede che una persona ossessiva, nel momento in cui è vicina, fisicamente vicina, in una situazione un pochino intima, con una persona che magari trova un pochino attraente, ha quindi un retropensiero forse del potrei baciarlo, potrebbe essere una situazione in cui ci si potrebbe baciare, e questa cosa qua, proprio perché la persona è ossessiva, ha difficoltà, a discriminarla con il è opportuno baciarsi oppure no è il contesto adeguato e la persona è lì per quel motivo o per un altro motivo non riesce a avere una lettura realistica del contesto e perdendosi questo pezzo per strada finisce per continuare ogni volta che si trovano in quella situazione a avere il moto per andare a baciare la persona questa cosa qui è proprio un qualcosa che si basa sulla difficoltà di cui stiamo parlando cioè di una persona che soffre di una difficoltà ossessiva questa cosa quindi tra l'altro credo che sia interessante notarla perché ci pone o pone tutti noi in un piano in cui a tutti o a molte persone potrebbe essere capitato di avere un momento in cui pensare a ah, potrei baciare l'altra persona o avere un moto nei confronti dell'altra persona o delle fantasie sulla persona con cui sta interagendo. Questa cosa qui non è strana, è semplicemente un modo con cui la nostra mente ci suggerisce, davanti a una situazione sessualmente desiderabile o con un qualche contenuto comunque eh, affettuoso, eh, di avere un comportamento altrettanto affettuoso o desiderabile. È la stessa cosa che ci succede davanti a una buona e appetitosa fetta di torta e di avere un pochino l'accolina in bocca. È la mente che si prepara a iniziare a fare una cosa che però poi non è detto che farà. Se la, se la fetta di torta non è il momento giusto per mangiarla o è dietro una vetrina e non la stiamo comprando non è nostra, quella torta non la mangeremo ma il cervello questa cosa non la sa ed è per questo che, davanti alla panetteria, ci sono tutta una serie di odori e di profumi che loro fanno apposta eh, promuovere il fatto che vadano fuori e che ci invitino a entrare per spendere i nostri soldi. Funziona così, ma ha senso. Come, perché è un modo con cui sono fatti i corpi, sono fatti i cervelli, come sono fatti, siamo fatti noi come esseri umani. Quando ragioniamo su certe situazioni non stiamo ragionando su dei casi impossibili, strani, assurdi, ma stiamo ragionando su un semplice modo con cui siamo tu fatti tutti noi, con poi competenze e capacità diverse di muoverci all'interno di una natura che è abbastanza simile o uguale per tutti. Come Un'altra cosa che mi è, mh, mi è piaciuta è il fatto che poi c'è un passaggio, invece, nella puntata successiva, nella quinta, in cui Phil, eh, Harrison Ford, eh, ha un comportamento nei confronti del paziente di Jimmy, eh, in cui... Eh, fa tutta una provocazione, cioè fa una provocazione sul dimmi sta cosa così almeno lui eh, ci rimane male, si offende, per provocare una persona a, al fine di eh, avere un autosvelamento che possa essere d'aiuto, che è un qualcosa che eh, accade in un contesto... Eh, eh, improbabile c'è cioè tutta una situazione eh, che chiaramente ci si augura non non accadano mai perché lì ormai sono stata di tutta una serie di confini la situazione eh, ha un pochino della, del surreale ci si augura dal punto di vista dentologico però a prescindere da questo saltiamo un attimo in questo passaggio una cosa che ho notato è che eh, per esempio un, un, un intervento simile potrebbe un pochino suonare come una manipolazione cioè come un tentativo di indurre un'altra persona a fare una cosa contro la sua volontà, suggerendogli un pensiero o suggerendogli un motivo, così che faccia quello che voglio, anche se lui in realtà non vorrebbe. Questa cosa qua è rischiosa, no? perché eh, effettivamente è una paura che a volte hanno alcune persone, che i psicologi possano essere dei manipolatori che in qualche modo ci eh, entreranno nella testa e ci danneggeranno in qualche modo. Tra l'altro ci sono anche eh, delle, degli aneddoti e delle situazioni in cui purtroppo eh, alcune persone effettivamente eh, è capitato che in maniera estremamente non professionale si siano approfittate di eh, pazienti o di persone con cui lavoravano. Quindi non è una cosa assurda, è impossibile. Però c'è una cosa che io ho notato che secondo me eh, in tutta l'improbabilità della situazione che si viene a creare eh, è eh, tipica caratteristica della terapia cognitivo-comportamentale e ha un valore nella situazione che si viene a creare. Cioè una cosa che succede è che Phil nella sua manipolazione eh, la fa in modo estremamente esplicito. Cioè non è che prova a fare un giro di parole così che l'altra persona non si renda conto e quindi arrivi a chissà che, eh, fa un intervento che è un po' manipolativo, ma lo fa in maniera estremamente esplicita e questa è una caratteristica che è abbastanza centrale che è nel modo con cui eh, la psicoterapia cognitivo-comportamentale si differenzia da altri approcci di psicoterapia, cioè un'idea generale della terapia cognitivo-comportamentale che si basa su un approccio collaborativo in cui eh, c'è un qualcosa di molto esplicito tra il ruolo che ha il terapeuta e il ruolo che ha la persona e il cliente che si va a, ad affidare al, al professionista. E in questa collaborazione l'idea è che esplicitare quello che si sta facendo, che lo, che lo psicoterapeuta possa esplicitare quello che sta facendo e il senso di quello che sta facendo sia tutto a vantaggio del lavoro, che si, del lavoro e del risultato dell'obiettivo che ci si è dati. Questa cosa qua non è scontata, perché in altre eh, modalità di psicoterapia a volte questa cosa viene un po' sottovalutata o eh, lasciata un po' più disparte nell'ottica che la persona possa fare un suo percorso senza bisogno di avere troppi spiegoni. Mentre invece anche in terapia cognitivo-comportamentale, comunque c'è chi lo fa di più e chi di meno, però eh, quello che fa Phil forse rientra in quello che generalmente viene definito una psicoterapia didattica, che è anche una, una modalità di psicoterapia che a volte viene utilizzata quando uno psicoterapeuta più senior eh, fa eh, un intervento eh, anche di... For, oltre che di psicoterapia anche di formazione a eh, dei colleghi che hanno delle necessità di eh, lavorare su se stessi in psicoterapia cioè fanno delle cose e nel frattempo gli spiegano anche cosa stanno facendo questa cosa si può fare sia quando si formano eh, degli altri colleghi più junior eh, sia quando eh, si lavora con i, con, direttamente a contatto con il pubblico con i clienti perché questa cosa può avere tutta un'utilità nel rafforzare effettivamente il lato collaborativo esplicito e i ruoli in cui si sta effettivamente avvenendo la cosa. E trovo che questo sia ulteriormente importante nel momento in cui... Questa cosa Phil la fa in un contesto in cui i ruoli sono saltati completamente, si stanno lì a bere una birra, sono a casa di, di uno psicoterapeuta con un paziente che non dovrebbe assolutamente stare là e quindi tutti i ruoli e tutti i confini sono abbastanza saltati, infatti lì stanno un po' esplodendo per questa cosa, ma il fatto che lui invece espliciti diversi passaggi sia crea un intervento costruttivo efficace, sia poi ha un ruolo e ha un effetto positivo sul paziente, cioè il paziente alla fine gli saluta dicendo, eh beh, però lui è un po' più bravo di te, no? E questa cosa qui si basa proprio su questo, sul fatto che ha esplicitato diversi passaggi e ha affermato un ruolo, senza bisogno di star lì a fare io ho la laurea, il master quella roba lì, no! L'ha fatto esplicitando il passaggio di quello che stava facendo per ottenere il risultato in un modo assolutamente trasparente e collaborativo e quella roba lì è davvero tanto preziosa e saperla promuovere, portare avanti, è un qualcosa che ha tutto un valore che, chiaro, nel telefilm non viene spiegato per niente, ma eh, è una cosa assolutamente non da poco è più complessa di quello che sembra nel, nel farla poi come eh, un'altra cosa che, eh, che trovo che sia interessante nel momento in cui in questa quarta e quinta puntata in realtà successe tante cose quindi non mi sto soffermando su un'infinità di roba perché poi se no alla fine non finiamo più poi. Eh, comunque il telefilm di spunti ce ne sta dando parecchi un altro concetto infatti che vorrei eh, accennare poi però forse è meglio se lo tratto in un video dedicato a parte perché se no viene davvero troppo lungo e ci perdiamo per strada eh, è quello che succede nel momento in cui si nota che poi tutti questi eh, eh, esimi psicoterapeuti, eh, sia di, di Jimmy che di Phil che di Gabi, eh, hanno tutti comunque eh, la tendenza a commettere degli errori, a ricadere in tutta una serie di meccanismi che eh, hanno i loro limiti, le loro difficoltà. E una cosa che eh, trovo che sia molto interessante, mi chiedo se poi più avanti sarà spiegato oppure no, ma immagino di no, visto, visto l'andazzo della, della serie. Eh, una cosa che succede è che potrebbe qualcuno chiedersi: ma come mai questi qua che lavorano con le emozioni, con la psicoterapia, con la consapevolezza, poi eh, continuano a fare errori e a chiedere scusa? E questo è dovuto al fatto che tra conoscere se stessi, conoscere alcuni meccanismi e il fatto di non fare errori c'è un'enorme differenza. La questione è non è tanto non commettere errori ma conoscere se stessi, capire quando si stanno commettendo degli errori andando in automatico in una modalità inefficace e saper correggere il tiro, chiedere scusa e cercare poi di fare una cosa più sensata e più corretta volontariamente, esplicitamente. La questione è saper muoversi da un aspetto di naturale e comprensibile imperfezione che ci riguarda tutti al essere consapevoli, fedente di noi stessi e sapersi gestire in un dialogo interno con la propria persona. Questa cosa qui io vorrei approfondirla in un video forse a parte, così ne parliamo un attimo meglio e provo a fare un ragionamento un po' più esaustivo su questo concetto, però è un elemento che anche quello ha tutto un suo senso e invito davvero a guardare questo telefine Shaking su Apple TV perché eh, anche per le persone che eh, sono all'interno di un percorso di psicoterapia credo possa dare l'occasione di eh, approcciarsi ad alcuni concetti che magari hanno visto all'interno del proprio lavoro e magari non hanno eh, colto fino in fondo, non hanno capito che senso avessero. Forse quindi in questa occasione il telefilm non spiega queste cose, ma le mostra... E mostrando alcuni passaggi ci dà la possibilità di guardare in maniera più lenta e più eh, eh, esplicita, no? effettivamente ci sono degli attori che stanno lì, le battute le dicono, noi le vediamo in faccia, abbiamo tutte l'occasione di guardarli senza essere coinvolti in prima persona, per capire alcune cose che forse abbiamo vissuto anche noi in prima persona, abbiamo vissuto all'interno di un percorso di psicoterapia, abbiamo visto fare al nostro, alla nostra psicoterapeuta e quello potrebbe essere un'occasione per rendersi meglio conto di alcune cose, comprenderle e, farne, e trarne, trarne un vantaggio, farne tesoro, perché poi alla fine la psicoterapia è un po' quello che è, costruire delle consapevolezze e delle competenze da saper spendere nella propria vita e nella, nella propria storia personale. Dovunque impariamo a farlo, eh, va sempre bene nel momento in cui eh, ci siano competenze efficaci e davvero spendibili. Ok? Questo è tutto, io sono Valerio Celletti, eh, psicoterapeuta cognitivo comportamentale sottolineiamo perché alla fine il telefilm, sto parlando di questo telefilm, proprio perché il, una delle prime schermate all'inizio del telefilm era centro di terapia cognitivo comportamentale, quindi ha senso eh, fermarsi un attimo a, a ragionare su quali elementi stanno accadendo all'interno di questa storia. E mh, Questo è tutto, eh, in un prossimo video provo a ragionare un po' meglio su questo discorso del Cosa serve eh, conoscere se stessi, che forse è un ragionamento che richiede eh, di essere spiegato in maniera un po' più esaustiva. Buona visione, ci vediamo al prossimo video.